Lo sai che se stai organizzando le tue nozze ci sono oltre 100 errori in cui puoi incorrere? Vediamo assieme i 10 più catastrofici. Sigla! Al numero 1 degli errori da evitare sicuramente durante l'organizzazione delle tue nozze abbiamo Pretendere la perfezione lo so che sogni questo momento da tutta la vita e so perfettamente quanto questo giorno sia carico di aspettative per te ma credimi non sarà mai come sognavi questo perché oltre a te quel giorno ci saranno un sacco di altre persone fra fornitori e invitati quindi per quanto un evento possa essere organizzato bene Purtroppo ci sarà anche sempre, e dico sempre, qualche imprevisto. Il trucco per non vedere tutto rovinato? Soprattutto l'umore di voi donne, eh? Sì, grazie. Il trucco per non vedere tutto rovinato è affidarvi a una persona affidata che vi faccia da parafulmine e che risolva tutti gli imprevisti al posto vostro. Errore numero due. Voler fare tutto da sole. Wonder Woman e maniache del controllo. Lo so quanto soffrite a non poter controllare ogni più piccolo dettaglio, ma attenzione perché tutto questo carico di stress nei preparativi del vostro matrimonio può danneggiarvi molto più di una nuance non perfettamente coordinata. Il pericolo è quello di trasformarvi in una terribile Bredzilla. Errore numero 3. Rinunciare alla propria personalità. Troppo spesso vedo futuri sposi che, oppressi dai parenti o da fornitori poco accomodanti, finiscono per scegliere delle soluzioni che non li rappresentano. Ma dimmi, vuoi davvero fra qualche anno riguardare l'album di nozze e domandarti ma chi me l'ha fatto fare di scegliere quelle cose errore numero 4 estetica forzata o last minute ammesso che tu non sia qualche stupenda dea greca è probabile che prima del matrimonio tu senta la necessità di fare diciamo così di restauro. Abbronzature, cerette, colpi di sole, diete forzate e ferre possono lasciare segni visibili sul tuo corpo prima del matrimonio, quindi tutti questi interventi vanno benissimo, ma programmali col dovuto anticipo. Errore numero 5. La sposa al centro, soprattutto e tutti. So perfettamente quanto questo giorno sia importante per te, ma non dimenticarti che non sei da sola c'è ovviamente anche il tuo partner di cui tenere conto no ecco vedete di ricordarvelo <ride> oltre a lui ci sono anche i tuoi invitati ricordati che venire al tuo matrimonio è un impegno anche per loro preoccuparti del fatto che possano avere o meno delle esigenze particolari è il minimo che tu possa fare per ringraziarli sicuramente questi primi 5 punti ti hanno dato molto su cui riflettere per non perdere gli altri 5 errori in cui incorrono la maggior parte delle spose, ti do appuntamento al prossimo video. Per non perderlo, iscriviti al mio canale. Alla prossima e al successo del tuo matrimonio!